Serve il facilitatore per fare le costellazioni familiari? Sì, nel senso che il compito del facilitatore non è quello di avere la verità assoluta, la verità in tasca, ma eh, in quel momento quando lavora con te eh, riceve delle informazioni, riceve quelle parole chiave che eh, nel momento in cui tu le pronunci si possono aprire delle porte nuove e quindi il compito del facilitatore con la sua esperienza è quello di guidarti, di scegliere anche chi mettere in scena nel momento in cui parte la costellazione, quindi dopo aver visto tu come stai, in base alla domanda ti guiderà a scegliere magari di mettere in scena tuo padre, tua madre o quello che serve per avere un quadro chiaro di, eh, di che cosa si sta muovendo in quel momento e quindi mi spiace ma il facilitatore serve.